Buon pomeriggio, bentornato su Radio Roma Capitale. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti. Allora, piani di zona, intanto la novità, l'insediamento di questa commissione d'inchiesta, vero, di queste ore proprio? Assolutamente sì, intanto ricordiamo ai cittadini cosa sono i piani di zona, sono piani di edilizia popolare, e quindi ai sensi della legge 167 in cui i costruttori realizzano su terreni dati dal comune e dovrebbero realizzare le opere di urbanizzazione e assegnare gli alloggi a pezzi diciamo calmierati. È un tema che il Movimento 5 Stelle segue tantissimo perché è un tema che coinvolge 200.000 romani e su cui veramente vogliamo dare un segno di discontinuità rispetto al passato perché su questi circa 100 piani di zona che come dicevo riguardano 200.000 circa cittadini romani eh, presumibilmente ci sono state delle rilevanti anomalie appunto, sia riguardo la mancata realizzazione di molte opere di urbanizzazione, penso a tanti piani di zona, uno su tutti, Monte Stalonara, Colle Fiorito e, e, via di, e via dicendo, ed anche presumibilmente il mancato rispetto e quindi lo sforamento eh, dei prezzi massimi di cessione con cittadini che sono stati costretti ad, ad acquisire i loro alloggi a prezzi ben superiori a quello che la legge prevede, quindi quasi a prezzi di mercato, benché si tratti di edilizia popolare. È un tema che abbiamo seguito nella Commissione Urbanistica, ma chiaramente la Commissione Urbanistica è impegnata anche su tanti altri fronti e dossier più recenti, uno su tutti, lo stadio, quindi ci è sembrato opportuno costituire questa commissione ad hoc che ha avuto un percorso di, di formazione anche abbastanza complicato perché stranamente ho dovuto più volte sollecitare eh, i consiglieri dei vari schieramenti di opposizione a fornirmi i nominativi da inserire appunto nella, come loro commissari nella, nella commissione cosa che non è avvenuta rispetto ai vari termini che sono stati posti per cui ho dovuto inserirli d'ufficio e quest'oggi all'atto della convocazione eh, non, non si sono presentati ad eccezione di, di un consigliere di che i consiglieri di, di maggioranza hanno eletto sostanzialmente eh, l'intero ufficio di presidenza la cosa che eh, sinceramente lascia un po' perplessi e che un po' tutte le forze politiche e anche il Partito Democratico spesso si riempiono uh, la, uh, la bocca appunto parlando delle, delle periferie, periferie che tuttavia in questi anni sono stati abbandonati e eh, sorprende che poi anche loro esponenti nazionali si facciano giretti nelle periferie con, eh, con i camper, magari però sono gli stessi esponenti, eh, ovviamente mi riferisco all'allora assessore all'urbanistica Murassut che fecero il piano regolatore insieme all'allora sindaco Veltroni che sostanzialmente ha eh, dal nostro punto di vista chiaramente devastato le periferie eh, gettando oh, costruendo i presupposti affinché venissero realizzate decine di, di milioni di metri cubi quindi noi da questo punto di vista eh, vogliamo dare veramente una, una forte discontinuità andare ad accertare tutte le anomalie e le violazioni che ci sono state su questi piani di zona laddove eh, accertare procedere anche alla risoluzione delle convenzioni eh, cosa che abbiamo già fatto riguardo ad un piano di zona a Tor Vergata per esempio che è uno dei più vecchi e dei più problematici eh, eh, stesso discorso riguardo a Castelverde, anch'esso pieno di, di, di criticità e quindi eh, come dire, questo comportamento di oggi delle opposizioni ha lasciato molto perplessi, in ogni caso andremo eh, avanti in maniera molto decisa e ferrea eh, su, su questo percorso di, di discontinuità Presidente, tantissime domande ci stanno arrivando via WhatsApp, SMS dagli ascoltatori. Eh, eh, gliene faccio due. Una riguarda gli sfratti, ci scrive tra i tanti eh, Daniele da Ponte Galeria. Dice eh, adesso altre eh, centinaia di famiglie si troveranno sotto sfratto come è accaduto a Tor Bergata e Castelverde, pur avendo regolarmente pagato quanto dovuto. Dice che cosa accade perché poi la commissione d'inchiesta, eh, ovviamente, ha una questo... funzione di individuare e di capire che cosa è accaduto negli ultimi vent'anni, peraltro c'è anche un'inchiesta della magistratura su questo tema. Penso che ce ne sia più d'una da parte della, della magistratura Magistr e ben venga, chiaramente questo è un problema, è un problema che deriva da vent'anni di, di malamministrazione, non è un caso che ho parlato di discontinuità, quindi dei partiti de, de, de, del Partito Democratico, partendo dalla Giunta Rutelli, passando per la Giunta Veltroni, eh, finendo da Alemanno e, e Marì che eh, eh, hanno tollerato o oh, comunque sono stati poco accorti diciamo così su questo su questo sistema è chiaro che come diceva Uh, il cittadino uh, eh, mh, è sui piani di zona più vecchi eh, ha citato Ponte Galeria potrei citare il caso di Tor Vergata o altri, eh, si arriva ad esecuzioni che potrebbero essere basate su, su delle violazioni cominciando appunto dallo sforamento dei prezzi massimi di cessione vogliamo dare eh, il segno che diamo oggi proprio in questo senso cioè creare uno strumento una commissione che concentri il suo lavoro Uh, non sui dossier che devono venire, come ad esempio sullo stadio che dovremo chiudere entro il 15 giugno, anche su questo invece sarebbe fare una battuta, dopo la facciamo, è stata migliorata do, dopo la eh, proprio nella tutela e nel rispetto del territorio quella, quella delibera. Eh, ma appunto che si concentri su quello che è avvenuto in passato eh, vogliamo cercare tutte le anomalie senza alcun eh, timore eh, ma proprio con l'intento di, di, di far chiarezza, le commissioni di indagini hanno dei poteri eh, speciali in tal senso e, e, e, ove ne, o vi accertate procedere con, con le azioni conseguenti e con i provvedimenti conseguenti come abbiamo fatto proprio per Tor Vergara, per tornare a quello che diceva il radioascoltatore dove abbiamo risolto la convenzione ed, in tal modo ho bloccato gli sfratti. È chiaro che alcuni piani di zona, che sono quelli più vecchi e che presentano eh, delle criticità ormai prossime, appunto, le, le esecuzioni e gli sfratti, eh, sono, sono quelle che avranno l'attenzione la, più immediata, evidente. Loredana, altra ascoltatrice che chiama dal piano di zona Torraccia Casal Monastero dice: Sono eh, tantissime le domande inviate al Comune per, eh, per l'affrancazione. Sì. Dice il comune ne ha, ne ha lavorate dice non più di 20. E questo sì. ovviamente eh, voce... È vero. Ora è ci vero, state altro... voi, cioè, sta perché lì si bloccano gli atti di vendita. Ci sono... si, si bloccano gli atti di vendita, peraltro è anche una perdita che subisce tra virgolette il comune o comunque un mancato incasso eh, perché è chiaro che eh, lì però bisogna accelerare il conteggio eh, bisogna assolutamente accelerare questo dipende eh, da la, voi la signora ha perché... assolutamente ragione il, il comune sta faticando per quelle che sono le strutture per quelle che sono i i, eh, i, dipen i, i suoi dipendenti che ha a disposizione nella struttura dipartimentale, sicuramente va potenziata e sicuramente la Commissione si occuperà anche di questo perché chiaramente non è un danno che subisce non solo i cittadini, le cui vendite sono, sono bloccate, ma anche un danno per l'amministrazione che non percepisce le somme derivanti da questa affrancazione. Quindi sicuramente è un tema su cui anche su questo è necessaria discontinuità e su cui, e su cui dobbiamo accelerare, ne siamo consapevoli ed è vero che tempi prevedete per i lavori di questa per andare a regime sia con il capire le responsabilità del passato e anche per mettere a regime queste cose che poi riguardano la vita adesso diciamo per colpa degli errori passati guardi vita... ci siamo dati un tempo eh, un tempo di 18 mesi eh, proprio per appunto, per dire che eh, mh, mh, è una cosa che vogliamo fare in, in, tempi, in tempi rapidi quindi mi auguro che già nei prossimi mesi la commissione dia risposta sull'uno e sull'altro sull'uno e sull'altro fronte comunque ha una durata di, di 18 mesi e in questi 18 mesi chiaramente vogliamo dare un, un forte impulso venendo prima parlavamo dello stadio delle altre cose importanti che ovviamente riguardano il comune di Roma le scelte in materia urbanistica e non solo lei diceva una pagina positiva, noi avevamo l'altro giorno il capogruppo del Movimento 5 Stelle in questa trasmissione che ci diceva entro il 15 giugno la nuova delibera andrà all'esame del Consiglio comunale, me lo conferma? Forse anche prima, forse anche prima sicuramente arriverà in giunta nella, nella prima settimana di, di, di giugno eh, e a seguire poi il consueto ITER, quindi il passaggio nei municipi nelle commissioni, chiaramente cercheremo di accelerare al massimo affinché nella settimana eh, che parte dal, dal 12, eh, 12 giugno possa, possa già arrivare in aula, è un risultato di cui siamo assolutamente soddisfatti perché siamo subentrati ad un iter eh, in corsa, una delibera fatta dalla precedente amministrazione una delibera che eh, avrebbe gettato in quella zona un milione di metri cubi di cui sinceramente la città eh, non ha bisogno eh, e quindi abbiamo migliorato quella delibera, ridotto fortemente le cubature del 50% sul business plan e, e, e anche eh, progettato ecco, delle, delle realizzazioni migliori più efficienti con degli standard eh, qualitativi di, eh, di, di alta qualità quindi sicuramente un ottimo risultato eh, per i cittadini romani ed anche, ed anche per la Roma che è stata molto collaborativa in questo processo abbiamo fatto un ottimo lavoro di un miglioramento di una delibera che non ci piaceva ma in quel nuovo stadio se si farà non giocherà Francesco Totti che invece eh. giocherà, giocherà domenica spalletti permettendo aggiungo io l'ultima partita in maglia giallorossa di qualche um, paio d'ore fa questo post di ho Francesco letto, ho letto Totti sulla pagina sulla pagina Facebook che sentimento le suscita la, diciamo, la conclusione, almeno nella maglia, con la maglia della Roma, di quello che è un simbolo non solo di questa città? Beh, sicuramente è un dispiacere ma anche grande gratitudine insomma, per quello che questo giocatore ha fatto, 25 anni con la maglia della Roma, eh, romano, quindi proprio un, un simbolo di Roma e della Roma di questa città. Eh, tanti gol, 250 gol in Serie A, insomma eh, una grande carriera soprattutto è da ringraziare perché è rimasto sempre nella Roma una bandiera malgrado in alcuni momenti della sua carri carriera quelli più no? il, il momento d'oro diciamo dopo lo scudetto del 2001 eh, poteva, poteva, qualche andare, squadra di grande... sì, poteva andare in qualunque squadra e, eh, Real Madrid incluso probabilmente c'erano anche stati degli interessamenti e invece ha preferito eh, rimanere a Roma vincere meno però essere la, la bandiera di, di questa città quindi la bandiera di questa squadra quindi ecco mi auguro che che abbia il riconoscimento che merita in questo finale di, di carriera dove chiaramente Spalletti ha anche delle difficoltà perché il Napoli è a un punto purtroppo quindi è, è il secondo posto è maledettamente importante perché vale tante decine di milioni e quindi Spalletti deve cercare di, di prestare attenzione ad ambo, ad ambo le cose eh, sarò presente quindi eh, insomma è, è un grande onore per me vedere il finale di carriera di questo, di questo grandissimo anche la sindaca Raggi auguro, me lo può confermare sindaca, sarà sì, sì. presente saremo, saremo entrambi saremo entrambi presenti e Insomma, Ma il comune eh, ha preparato qualcosa a... per ringraziare come... Totti? Come Campidoglio avete preparato al di là dell'evento? Ci, ci stiamo pensando, non le nego che personalmente mi piacerebbe che penso che un giocatore come Francesco Totti lo meriti per, per i motivi che dicevamo, insomma, perché è rimasto sempre fedele a questa squadra e alla, alla città, ne è diventato è diventato un simbolo e penso che, che meriti il tributo a anche nell'aula Giulio è. Cesare no, eh, io dico, penso che no. eh, nell'aula Giulio Perché Cesare no. lavoriamoci, lavoriamoci e noi vi seguiremo vi seguiremo eh, su questa, se prendete questa iniziativa grazie, grazie al presidente del Consiglio Comunale eh, di Roma Marcello De Vito grazie a voi, buona giornata stesse, a tutti buona giornata.